Quindi, buona domenica a tutti. Buon domingo a tutti. Benvenuti, è poter, bello poter essere qua tutti insieme. Benvenuti, è poter stare qui tutti insieme. E oggi abbiamo la conferenza sulla famiglia. E oggi abbiamo la conferenza sulla famiglia. Ed è importante che possiamo avere un punto centrale per la famiglia. E' importante che tengamos un centro per la famiglia. Perché domani il mondo festeggerà San Valentino. Perché domani il mondo va a celebrare San Valentino. Che non c'entra il Santo. Che non c'è che vedere con il Santo. Però festeggiano gli innamorati. Però celebrano gli innamorati. E ci sono tanti che hanno tanti innamorati. E ci sono molti che hanno molti innamorati. E quindi non sanno con chi devono andare a festeggiare domani. Sì, sí, che non sanno con chi devono andare a celebrare domani. Se con la moglie, se con la seconda, la terza, la quarta. Se con la esposa, se con la seconda, la terza, la quarta. Viviamo purtroppo in un'epoca in cui la famiglia viene distrutta dalla società. Lamentabilmente viviamo in un'epoca in cui la famiglia è distrutta dalla società. E purtroppo anche nella Chiesa la famiglia viene distrutta come concetto. E lamentabilmente nella Iglesia anche la famiglia è distrutta come concetto. Dove non è più tanto importante la santità, non è più tanto importante il concetto di famiglia. No importante la santità o il concetto di famiglia. addirittura ci sono false dottrine sulla famiglia. O hai false dottrine sulla famiglia. Tempo fa eh, ero in un viaggio missionario in Perù. E lì mi parlarono di un pastore che aveva perso proprio la testa. E mi parlarono di un pastore che aveva perdito la testa. E iniziò a predicare, eh, falsa e a predicare questa falsa dottrina. Che lui era come un re. E era come un re. E quindi, dato che Davide, Davide e Salomone avevano le concubine. E come Davide ehm. e Salomone avevano concubine. E allora anche lui doveva avere le concubine. Tener. E la cosa brutta è che era il pastore di una chiesa molto grande. E lo fai che era un pastore di una chiesa molto grande. E quindi si distrusse totalmente la Chiesa e qualcuno cambiò chiesa e qualcuno cambiò iglesia però la maggior parte delle persone si allontanarono da Dio Per la maggior parte della gente se alejò di Dio a causa di questo scandalo. scandalo e questo è solo uno dei tanti che mi vengono in mente che abbiamo conosciuto nel tempo e questo è solo uno dei tanti che abbiamo conosciuto nel tempo che ci fa capire di come il diavolo attacca la famiglia anche nella chiesa che non si so sa di come il diavolo attacca la famiglia, sta dentro la mia E quindi oggi vogliamo vedere quattro segreti per una famiglia che funziona. vedere que quattro segreti per una famiglia che funziona. Perché tutti vogliamo avere una famiglia che funzioni. Perché tutti vogliamo che una famiglia funzioni. È vero o no? Se abbiamo una famiglia, vogliamo che la nostra famiglia funzioni. Se abbiamo una famiglia, queremos che que la nostra famiglia funzioni. E quindi la prima verità. Así que la è che Dio ha un piano per la nostra famiglia es que e molti dicono va bene ma questo è ovvio y, e alcuni dicono buono ma questo è chiaro sicuramente questi tutti lo sanno es lo però nella realtà pochi lo hanno davvero realizzato però nella realtà pochi lo hanno davvero realizzato Genesi capitolo 12 il verso 3 in 3 dice Qui Dio sta parlando ad Abramo, e quando Dio parla a Abramo, e, Dios le habla a Abraham, e gli parla della benedizione, gli della benedizione, non, gli parla della benedizione non gli parla della benedizione come qualcosa di personale, ma gli parla della benedizione come qualcosa di familiare. Sino che gli quindi la prima verità che noi dobbiamo conoscere que la que que è che Dio non ragiona a persona se es que no che Dio ragiona a famiglia quindi Dio non ha un piano per una persona, Dios no tiene un plan solo para una persona. Dio ha un piano per la tua famiglia tu anche la Chiesa è una famiglia e Dio ha un piano per la Chiesa come famiglia e Dio tiene un piano per la iglesia come famiglia. Però ci sono tanti che vivono la propria fede come qualcosa di personale. Speriamo che vivono in sua fede come algo di personale. Ah, vabbè, mio marito non è convertito. Ah, eh, bueno, mio sposo non è convertito. Non vuole sapere niente di Dio. Non vuole sapere niente di Dio. Non mi interessa. Non mi interessa. L'importante è che io vada in chiesa e serva il Signore. L'importante è che io vada all'eglese e sirva a Signore. E se lui dice deve andare all'inferno, che se deve andare all'inferno all lui e i miei Que si él se va al infierno, que se vaya al infierno él y mi suegra. Porque siempre le sucesa las de en el medio. Y la suegra siempre tiene algo que ver. <risa> <risa> que no Lo que no comprendemos es que cuando Dios nos llama, Dios llama la familia. Llama la familia. Y, y, y entonces Dios tiene un plan también para nuestro marido, aunque no es convertido. es creyente o di un piano anche per il nostro futuro marito, anche se non ce l'abbiamo ancora. O tiene un plazzo per il nostro futuro marito, anche se non lo abbiamo. Quindi quando noi andiamo a scegliere una persona con cui passare il resto della vita, per questo quando elegimos una persona per passare il resto della nostra vita, non lo possiamo scegliere come il primo che passa. Non possiamo scegliere il primo che non passa delante. Ah vabbè, pastore e apostolo, però mi sono fatta anziana, quindi il primo che passa, è il primo stupido mi è pastore, <ride> allora, però è che io sono vecchia, quindi il primo che mi passa delante è il nel caso. No, no, c'è un detto che dice meglio soli che mal accompagnati. Hay un dicho che dice mejor solos che Non so se c'è un detto così pure in Argentina o in Brasile. Non so se si avrà un dito così pure in Argentina o così, no sé. però è, è la realtà, però è vero. Perché Dio fa un piano per te e per la tua famiglia Perché Dio tiene un piano per te e per la tua famiglia E quindi incastra te con la persona con cui dovrai vivere per tutto il resto della vita Así a con la persona con la a E anche quelli che sono i tuoi figli sono connessi in questo piano E Perché quando Dio vede te, vede la tua famiglia Perché quando Dio vede a te, vede la tua famiglia quindi quando tu hai la persona a tuo fianco che ancora non è convertita. Perché quando hai la persona al tuo lato che non è convertita. Questa è la tua prima battaglia. È la prima battaglia. Conquistare tuo marito, conquistare tua moglie. Conquistare tuo esposo o tua esposa. È il tuo, il tuo di digiulo, di è il tuo primo obiettivo di digiuno, di preghiera. È il primo obiettivo di aiuno e ora. Perché tuo marito o tua moglie è l'altra la, la parte, la, parte di te stessa. Perché tuo esposo o tua esposa è l'altra parte di te mismo. Amen e se anche tu non sei ancora sposata o fidanzata o se o la scelta della persona con cui vivere la elezione, del la elezione della persona con cui vivere è la decisione più importante di tutta la tua vita dopo accettare Gesù dopo accettare Gesù perché vivere la vita con la persona giusta a fianco la con la a lado farà sì che il proposito di Dio si adempia nella tua vita. Tu Ma vivere tutta la tua vita con la persona sbagliata con la persona sarà la distruzione anche della tua vita. Sarà la distruzione de tu e peggio ancora di quelli che saranno i tuoi figli. Quindi la prima verità che dobbiamo comprendere, que, que tenemos que entender, che Dio ha un piano per la famiglia. Che es que Dio tiene un plan para la familia. E la prima, il primo obiettivo della nostra vita deve essere la nostra famiglia. El primer objetivo de nuestra vida tiene que ser nuestra familia. Amen. Amen. La seconda verità, la seconda verità e che affinché si, si realizzi il piano di Dio per la nostra famiglia, dobbiamo sviluppare amore all'interno della famiglia. Que amor dentro de la Dio mm -hmm. è amore. Perché Dio è amore. E affinché Dio regni nella famiglia, para que Dios reine en la familia, deve regnare l'amore. Ora noi confondiamo spesso l'amore con la passione. Ora, noi confondiamo molto l'amore con la passione. Ah, ho visto quella ragazza. Ah, e questa chica. Col pelo così, bello. Ma ah, il pelo così, tutto bonito. Mi sono innamorato. Sto innamorato. Le farfalle. Le mariposas. I cuoricini. Corazioncitos. Ah, che amore. Ah, questo è es amore. No, non è amore questo. No, non è es amore questo. Questa è un'illusione. Questa è es un'illusione. Questo è un sentimento. Questo è es un sentimento. L'amore è qualcosa di più concreto. L'amore amor è qualcosa di più concreto. Cosa dice la Bibbia sull'amore? Che dice la parola sull'amore? 1 Corinthians, capitolo 13, verso 4 al 7. 1 Corinthians, capitolo. 4? 13. Ah, capitolo 13. Del Dal 4 al, 7. 4 al 7. Del 4 al 7. Ok. Vale. Lo sí, Sì. A ver, 1 Corinthians 13, del 4 al 7. La carità del sufrido è benigna. La carità non tiene envidia, la carità, no, è l'amore, sì, il suo figlio è sí, benigno. Non tiene envidia, non hace se sin razón, non se ensalza, non è injurioso, no non busca lo suo, non si irrita, non pensa il mal, non si vuole della injusticia, ma si vuole della verità. Todo lo soffre, todo lo crea, todo lo spera e todo lo sopporta. Quindi l'amore non è un sentimento. L'amore non è un sentimento. L'amore è una decisione. Sino che è una un decisione. L'amore è un'attitudine. È un'attitudine. L'amore è un'azione differente. È un'azione differente. Quindi se tu decidi di amare un'altra persona... Per se si decide di amare un'altra persona. Stai decidendo no? di sopportare tutto quello che c'è nell'altra persona. Stai decidendo di sopportare tutto quello che hai nell'altra persona. Quindi non di sopportare le cose buone. No las cosas Perché le cose buone non si devono sopportare. Bueno no Ma di sopportare le cose che non sono buone. Sino sopportare tutto lo che non è buono. L'amore non invidia. L'amore no no. non cerca il proprio. l'amore non busca lo suyo. Ma cerca il bene dell'altra persona. Sino che busca il bene dell'altra persona. Quindi amare non significa che l'altra persona mi deve fare felice a me. Per questo amare non significa che l'altra persona mi tiene che essere felice. No, no, amare significa che devo essere io che devo far felice all'altra persona. Amare è che sono io che devo essere felice all'altra persona. Senza aspettarsi nulla in cambio. Senza aspettarsi nulla in cambio. Quindi l'amore non sono le rose, i cuoricini, eh, le farfalle. Per questo l'amore non sono uh, rosas, corazoncitos e mariposas. Come vediamo a volte nei film. Come vediamo in film. L'amore è quando tu decidi di dare tutta la tua vita per un'altra persona. Nombrés quando si es cuando decides dar tutta la tua vita per altra persona, senza ricevere niente in cambio. Senza ricevere nada a cambio. Per questo Dio ha tanto amato il mondo. Perciò Dio siamo tanto del mondo. Che ha dato Gesù. Che Dio Gesù. Non dice che Dio ha tanto amato il mondo. Non dice non bueno, Dio siamo tanto del mondo. E quindi bacetti. E le mando tanti baci. Costante cuoricini. Ho molti scuorazioncitos. Dio ha tanto amato il mondo? Io siamo tanto il mondo. Chi ha dato? Dio, la cosa que, più aveva preziosa, que era Gesù, lo más de preciosa que, que era Jesús. Lo che tenia che era Gesù, affinché chiunque creda, para que los que crean la vida no muera, sino que tenga vida eterna. Quindi il vero amore è dare tutto dar a nosotros para otra persona senza ricevere nulla in cambio. Sin recibir nada a cambio. Altrimenti es un comercio, no es un comercio. amar es dar Amare è dare. Non è, un e non è un sentimento. E quindi quando noi comprendiamo che questo è l'amore. Comprendiamo che l'amore è, è il centro del nostro matrimonio. Dio deve essere il nostro matrimonio. Dio e, Dio amore. e Dio è amore. Se io ho l'amore al, al centro del mio matrimonio. Allora il mio matrimonio sarà un matrimonio unito. Perché non sarò lì a criticare e attaccare i difetti dell'altra persona. non starei lì criticando o attaccando i difetti dell'altra persona. Ma starò lì dando tutto me stesso per l'altra persona. Sì, che la... starei dando tutto me mi stesso per l'altra persona. Mi state comprendendo? Intiende? Quindi l'amore deve essere la base del matrimonio. Questo l'amore tiene che essere la base del matrimonio. Se non c'è amore. Se non hai amore. Ovvero, se non c'è la verità. La volontà di dare se stesso per l'altra persona. sea, se non hai la volontà di dare a sé stesso per l'altra persona. O sea, la sí persona. Allora c'è solo un sentimento. Entonces solo hay e cosa succede con i sentimenti? E che passa con i sentimenti? Ah, io mi sono innamorata perché mia moglie è bellissima. Ah, mi innamoré perché mia esposa è es molto guapa. Ah, è bionda, è alta, così. È rubia, è alta e tal. Poi passano gli anni. Passano gli anni. E i capelli non sono più biondi. E i capelli non sono più biondi. E già quelle forme già non ci sono più. No non è più 90 60, 90. non è 90-60 90. Ma diventa 90-180-90. Sennò no che è no, 90-180-90. E quindi cosa si, cosa si fa? E che si Ah, passa un'altra ragazza. un'altra Che è ancora più bella. più E che è bionda. E che è E che è ancora 90 60, che 90 quindi io lascio quella donna Así que dejo esta mujer per prenderne un'altra. Perché non ho mai amato quella donna. Nunca amé esta mujer. Sono soltanto stato attratto da quello che questa donna aveva. E non ho considerato quello che questa donna mi ha dato. Che no mi ha dato dei figli, che mi ha dato amore, che mi ha dato amore. Ma solo mi sono fermato nell'apparenza esteriore. che esteriore. Che succede quando non c'è amore? Che passa quando non hai amore? Che all'inizio, ah, questo uomo è innamorato di me. Che, che all'inizio, ah questo uomo sta innamorato di me. Mi porta i fiori, mi chiama tutti i giorni. Mi chiama flores, mi chiama tutti i giorni è così vicino a me. cerca de me. Ha tanta attenzione per me. È tan attento con me. Poi passano gli anni. Passano gli anni arrivano sì, i figli. E hanno figli ah, il marito deve lavorare 48 ore al giorno. Il marito deve lavorare 48 ore al giorno. Perché deve anche aiutare la famiglia e i figli. Perché deve aiutare la famiglia e figli. Ah, adesso mio marito non mi pensa più. E ora non, mi, non, mi caso, non mi porta più il fiore. Non, mi, flore, non sì, mi guarda più. Mi mira, sempre pensa al lavoro. Solo pensa al trabajo. E arriva un altro stupido. E llega otro tonto, che gli porta il fiore. E, se le il e lei si scorda di quello che il marito ha fatto. E lei si dimentica che il marito deve lavorare 48 ore al giorno rompendosi la schiena per la famiglia. E se ne va con qualcun altro. E se va con más. Che cosa è successo? Che ha passato? Che la famiglia non è stata costruita sulla roccia che la famiglia non fu costruita nella rocca. La famiglia non è stata costruita sull'amore. La famiglia non fu costruita nell'amore. La famiglia è stata costruita nella passione. La famiglia fu costruita nella passione. La famiglia è stata costruita nell'apparenza. La famiglia fu costruita nell'apparenza e non nella sostanza. nella Quindi se vogliamo che la nostra famiglia funzioni, se vogliamo che la nostra famiglia funzioni, non dobbiamo costruire nell'apparenza. Dobbiamo costruire nella sostanza. Dobbiamo costruire nell'amore. Dobbiamo costruire in Dio. Come diceva la pastora. Raccontando la storia di quella casa. In tutte e due le case sono arrivate le tempeste. En las dos casas llegaron las tempestades. En las dos casas llegó el viento y la lluvia. Pero la, pero la que estaba construida sobre la roca se quedó. En cada familia llegan problemas. En cada familia llegan dificultades. Pero si hay el amor dentro de la familia, esa familia era adelante quella famiglia vincerà la battaglia Esa famiglia ganarà la battaglia Amen. Amen Amen Amen. Sapete hanno messo un nuovo ufficio nel comune? Hanno messo un altro ufficio nel comune Quando tua moglie fa 40 anni? Quando tua sposa fa 40 anni La porti là? La llevas lì. E te ne danno due da 20 E danno due da 20 No, non è così È perché... bravo però molte persone ragionano così però molta gente ragiona così vogliono essere felici vogliono essere felici e pensano che la propria felicità dipende dal marito o dalla moglie. E credono che la sua felicità dipende dal suo sposo o dalla sua sposa. In realtà la felicità, la felicità non dipende dalle persone che sono intorno a te. Non dipende dalla gente che sta dentro di te. Dipende da chi vive dentro di te. Dipende da di chi vive dentro di te. Se Dio vive dentro di te. Se vive dentro di te. Tu puoi avere davanti il peggiore marito o la peggiore moglie. Tu puoi tenere davanti il peggiore sposo o sposa. E amarlo. E amarlo. Perché l'amore vive dentro di te. Perché l'amore vive dentro di te. Ma se... Si... Tu non hai Dio dentro di te Però se non hai a Dio dentro di te Al lato potrai avere il migliore marito e la migliore moglie Al lato potrai avere il, il miglior marito la migliore esposa Sempre starai trovando difetti Sempre le starai incontrando difetti Sempre cercherai di fare guerra Siempre intenterai fare guerra E ma, non sarai mai felice Però sarai felice Perché la felicità dipende da Dio Perché la felicità dipende da Dio E se Dio vive nel tuo cuore E se Dio vive nel tuo cuore Non c'è la guerra, c'è la pace. Non c'è guerra, sino c'è mm la -hmm. paz Amen. Amen. Quindi la terza cosa per come la, fam la famiglia funzioni. Así que lo tercero para que la familia funzioni. Es que Dios nos insegna a amar attraverso l'altra persona. Cioè quando noi ci sposiamo. O sea cuando nos casamos. Noi pensiamo di amare. Pensamos que amamos. Però in realtà noi sviluppiamo l'amore vivendo insieme ad un'altra persona. Pero nosotros desarrollamos l'amore viviendo con un'altra persona. E Dio ci vuole insegnare l'amore. Per questo ci dà delle mogli e dei mariti. Per Così insopportabili. Per fare in modo che noi dobbiamo sviluppare l'amore per poterli sopportare. Perché desarrolliamo l'amore per sopportarli. Cioè Dio ci insegna l'amore. Dio ci insegna l'amore. Attraverso le persone che ci mette a fianco. Attraverso la gente che ci pone al lato. Attraverso delle persone che ci mettono nel nostro posto di lavoro. Attraverso le gente che ci pone nel lugar del trabajo. Attraverso le persone che mettono nella nostra scuola. Attraverso le persone che pone nella nostra scuola. Perché l'unica maniera che noi abbiamo per imparare l'amore. Perché l'unica maniera che abbiamo per apprendere l'amore. E imparare quello che l'amore è. È apprendere lo che l'amore è. Ovvero pazienza. Che è pazienza. Come posso avere pazienza se non c'è nessuno che mi mette alla prova? Come posso avere pazienza se non hai nessuno che mi pone a prova? L'amore sopporto ogni cosa. El amor todo lo e quindi come posso sviluppare l'amore se non devo sopportare nulla? Que puedo amor si no nada? Quindi quello che Dio fa. Así que lo que Dios hace, mi dà una moglie che devo sopportare. Mi dà una sposa che devo sopportare. un marito che devo sopportare. In modo che io possa imparare ad amare. Para que yo pueda e se non me lo insegna attraverso mia moglie o attraverso mio marito? E se non me lo insegna attraverso di mia sposa o mia sposa? Lo farà con la suocera? Lo farà con la suocera. <ride> o lo farà con il nostro capo di lavoro? O lo farà con il nostro jefe di lavoro? Ah, che ingiustizia che mi hanno fatto sul lavoro! E che ingiustizia che mi sono nel lavoro? Però non ti chiedi mai cosa Dio ti vuole insegnare in quella ingiustizia. Però non ti pregunte se lo che Dio vuole insegnarti a travesse di questo. Quindi la terza verità Así que la è che Dio ci insegna l'amore attraverso le altre persone. E es se que Dio ci insegna l'amore attraverso le altre persone. In modo particolare con quelli che sono più vicini a noi. E in modo particolare con quelli che sono più vicini a noi. Con i figli. Con los figli. Ci dà tanta pazienza. Ci dà tanta pazienza. Con tutti i figli. Alcuni. E' sì. uguale con i genitori. E con i padri. Ci sono perché Dio ci vuole insegnare qualcosa attraverso di loro. E quindi amare. amare. È qualcosa che noi impariamo, stando vicino alle persone che meno ci amano. È es, es algo che apprendiamo stando cerca delle persone che meno amiamo, Vicino alle persone che più odiamo. Che più fanno le cose che proprio ci danno fastidio. Che fanno le cose che più ci molestano. È proprio in quello che noi impariamo ad amare. È giustamente con questo che apprendiamo ad amare. E amare significa anche onorare la posizione che Dio ha dato all'interno del matrimonio. Significa anche onorare la posizione che Dio ha dato attraverso il matrimonio. Quindi imparare a onorare quello che è il ruolo e la funzione della donna. Así que aprender también el rol y eh, la función de la esposa. E a, ad que ruolo la de y aprender a honrar cuál es el rol y la función del hombre. 1 Corintios, capítulo 13. En 1 Corintios, capítulo 13. 11, versículo 11. Y yo, okay. No, capítulo 11, okay, vale. capitulo... 11, versículo 3. Perdón. Capítulo 11, versículo 3. Vale. <coughs> Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo la mujer es la, gloria, es la gloria del varón porque el varón no es de la mujer sino la mujer del varón porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón hay diferentes roles diferentes a través de la familia y nosotros debemos aprender a valorizar lo que Dios ha dado a la otra persona Uomini, dobbiamo imparare a dare valore a tutto il sacrificio che le donne fanno con la casa, con il lavoro, Como hombres tenemos que aprender a darle valor a todo el sacrificio que hacen las mujeres entre la casa y el trabajo. Muchos hombres no dan valor a lo que las mujeres hacen en casa. Muchas veces las mujeres tienen que hacer el doble del trabajo. Con los hijos, la casa y también el trabajo. Y muchos hombres no dan valor al esfuerzo de las mujeres. Alle, alle madri a le madri però alla stessa maniera ci sono tante donne che non danno valore allo sforzo dell'uomo però della stessa maniera e anche le donne che non danno valore allo esforzo dell'uomo l'uomo torna stanco dal lavoro il hombre vuelve trabajo, dopo una giornata e, un día, e vorrebbe trovare un ambiente accogliente e vuole trovare un ambiente buono, accogedor e appena apre la porta c'è la moglie con la mazza in mano e la esposa con la escova in la mano ai, ah, tuoi figli questo, tu. Ai, tu si questo. E non si comprende quello di buono che Dio ha dato all'altra persona. Non si intende lo buono che Dios Dio ha dato all'altra persona. Il marito deve provvedere affinché la moglie possa vivere bene e essere felice. Il marito deve provvedere afinché la esposa possa vivere felice. Le donne hanno bisogno di romanticismo. le donne romanticismo. Hanno bisogno di fare shopping. danno di compra e non lo shopping come fanno gli uomini e non le compra come fanno gli uomini che buttano gli occhi così, la prima cosa che sale e prendono questi che que tirano su suoi cascini, sì, lo primero che sale se lo comprano. no, alle donne gli piace passare ore a scegliere i vestiti alle donne gli gustano passare ore a scegliere i vestiti e vendono quei vestiti, fanno il giro del negozio gli danno la volta al negozio e ritornano a vedere gli stessi vestiti e vengono a vedere gli stessi vestiti ver si nos convence, a ver. <laughs> <laughs> Poi dopo escono dal negozio. Escono dal negozio. Si mettono a pensare. Si a pensar, e tornano di nuovo dentro. e vuoi una a Che io mi stavo dicendo finalmente è finita. Che le donne si chiedono vuoi per fin terminò. Ma no, no di nuovo. No, otra vez. Ah. Gli uomini siamo diversi. Gli uomini siamo differenti. Ah, sale un calzino bianco e un calzino nero. Ah, sale un calzettino bianco e vetro-negro. Non passa niente, non fa niente. Non passa nada. È moda adesso, si porterà. Ora è di moda. È così, siamo differenti. siamo differenti. E dobbiamo imparare ad apprezzare e a capire le esigenze che hanno le altre persone. Dobbiamo anche prendere a imparare a prendere oh. le esigenze che hanno altre persone le donne hanno esigenza di romanticismo, Las romanticismo. hanno bisogno di fare shopping anche se agli uomini non piace stare anche alle donne non le e alla stessa maniera anche gli uomini hanno le loro necessità e alla stessa maniera i uomini hanno le loro hanno il bisogno di sentirsi apprezzati, di sentirsi onorati necessitano sentirsi apprezzati e honrados invece spesso le donne tendono a svalutare l'uomo che hanno a fianco però molte volte le donne intentano quitarle valore all'uomo che viene a lato e quando parlano con gli altri trovano il valore al marito e quando hablan con los demás le quitan valore al marito Invece l'uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato dalla propria moglie. l'uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato per sua moglie. Di sentirsi re della casa. Di de sentirsi re della casa. Che è valorato. Che sta valorato. Che è riconosciuto. Che si ha riconosciuto. O no, uomini. O no. Amè. Invece spesso le donne tendono a svalorizzare il sacrificio anche che fanno i mariti Però molte volte le donne intentano uh, quitarle valore al sacrificio che facendo anche gli uomini Quanto era vero anticamente quando gli uomini tornavano stanchi? Che uomini era antes quando gli uomini venivano cansati? E lì c'era tutta la famiglia di aspettare il padre? stava tutta la famiglia esperando il padre? Ah papà siéntate qua! Papà siéntate! Lo facevano sedere. Se Gli toglievano le scarpe. C'era già la cena calda. la cena calda, E l'uomo si sentiva apprezzato per quello che aveva fatto. si sentiva apprezzato per lo che aveva fatto. Oggi invece il marito torna. Ah. Però il marito vuole. E, e la moglie sta aspettando con la mazza sì. dietro la, la, la porta. Non c'è quell'ambiente quella, quella familiare. ambiente familiare. Ma è e quasi quasi sembra che quello che abbia fatto non abbia valore. Mi che quello che abbia detto non valore. Bisogna tornare a restaurare il valore che Dio ha dato all'altra persona. All persona. Gli uomini devono valorizzare il sacrificio che fanno le mogli. Proteggerle e onorarle. Proteggerle e onorarle. Però anche le mogli devono tornare a valorizzare il ruolo dell'uomo. Oggi abbiamo uomini con le gonne, donne con i pantalones. Hoy tenemos ¿eh? Hombre, oh, hombres con las palmas y mujeres con pantalones. No y no tiene que ser así. Noi dobbiamo essere una squadra per il reino de Dios. Y la persona que está al lado puede hacer la diferencia. La persona que está al lado puede hacer la diferencia. Spesso gli uomini hanno bisogno sentirse sicuri a veces los hombres necesitan sentirse seguro, di sentire l'appoggio della moglie de de la però se la moglie critica tutto quello che fa il marito l'uomo si sentirà insicuro se sentir inseguro, e non avrà forza di poter portare avanti l'obiettivo della famiglia no avanti l'obiettivo della famiglia alla stessa maniera la donna ha bisogno di sentirsi apprezzata di sentirsi onorata de la misma manera la mujer necesita sentirse apreciada y valorada. Y si el no la considera. No y si hombre no le hace caso. la mujer se va a sentir despreciada. No si se sentirá de valore. Sentirá que no tiene valor. E questo le darà meno forza di portare avanti quello che deve fare per il Regno di Dio. E questo le darà meno forza per andare avanti quello che deve fare per il Regno di Dio. Quindi se vogliamo che la nostra famiglia funzioni. Per questo se credo che la nostra famiglia funzioni. Dobbiamo capire che la persona che abbiamo a fianco ci serve per imparare ad amare. Dobbiamo che la persona che abbiamo ci serve per a amare. E che dobbiamo riconoscere il ruolo e il valore che il Dio ha dato a quella persona. E che dobbiamo riconoscere il ruolo e il valore che Dio le dio a questa persona. Amen. Quarta verità. Quarta I figli sono il premio del nostro matrimonio. I figli sono la ricompensa del nostro matrimonio. Qual è il proposito del matrimonio? matrimonio? Dio vuole realizzare una squadra di lavoro per il regno di Dio. Dios e quindi i nostri figli sono parte di questa squadra. Ah sì, i figli sono parte equipo. E sono un premio, non sono una maledizione. E sono una ricompensa e non una maledizione. Molte volte la gente dice, ah sono incinta adesso, che cosa faccio? Molte volte la gente dice, però ora sto imbarazzata, che vuoi fare? E che guaio! Che lio! È successo questo problema che sono uscito incinta. Passò questo problema che sono imbarazzata. No, no, no. I figli sono un premio, sono una benedizione che Dio ci dà. Los son una para los que Dios nos dar. Di fatto sono le prime persone che ci insegnano ad amare. Son amar. Perché sono delle persone di cui noi ci dobbiamo prendere cura. Perché sono persone che dobbiamo chiudere. E Dio ha un proposito per la famiglia, per i nostri figli. Dio un para la familia y hijos. Dio vuole costruire nella famiglia degli altari e non delle tende. Dio si costruire nella famiglia altari e non tiende. Dio vuole che ogni famiglia sia un luogo di preghiera, di adorazione. Dice che cada famiglia sia un luogo di orazione, di intercessione. Donde padri e figli insieme possono adorare Dio, cercare Dio. Donde padri e hijos juntos possano buscar a Dio. Qual è, Qual è la differenza tra un altare e una tenda? Qual è la differenza entre un altare e una tienda? L'altare è qualcosa di solido, di forte. L'altare è qualcosa di forte, di solido. Veniva edificato con le pietre. Si fa con le rocce. Perché doveva resistere al tempo. Perché tiene resistere alla, al Ed era qualcosa dedicato ad adorare Dio. Era algo, uh, hecho para adorar a Dios. Quindi edificare un altare. Eso, poner un altar. Significa che la nostra famiglia deve essere un luogo dove si adora Dio. La tenda invece era qualcosa di temporaneo. La era algo temporaneo. Qualcosa che oggi c'era e domani veniva smontata. Algo que hoy estaba y mañana la quitaban. Nosotros aquí tenemos el periodo de fallas que está para iniciar. Ahora aquí tenemos el periodo de fallas que casi empieza. Y vosotros veréis como casi en cada calle montan las tiendas. Y en cada calle van a poner una tienda. Y estará un mes con las tiendas montadas. Y estaremos un mes con las tiendas así. Y bajo de la tienda la gente canta. Mangia la paella. Se come paella. Se ubriaca. Se emborracha. Però dopo questo mese ci monteranno queste tende. Mes, a e questa cosa va andrà più avanti. E questo già avanti. È qualcosa di temporaneo. E nelle famiglie molte volte si costruiscono cose temporanee. La come i beni materiali. La carriera. La cose che vengono considerate più importanti del matrimonio. Cosas que se consideran más importantes que el matrimonio. Ah, no puedo tener hijos porque devo fare hacer la carrera. Ah, no puedo tener hijos porque quiero hacer la carrera. Ah, ahora no tengo hijos porque tengo consolidar mi trabajo, no quiero tener hijos. Ahora no tengo hijos porque quiero consolidar mi trabajo, ya no, no quiero hijos. Después llegan a 50 años. Llegan a los 50. Ah, ahora sí quiero tener un hijo. Ahora sí quiero un hijo. Pero es troppo tarde. Pero no puedo il proposito della famiglia, proposito della famiglia è, creare è creare una discendenza santa e benedetta affinché quello che noi stiamo realizzando nel Signore lo possiamo trasmettere a quelli che vengono dopo di noi io spesso racconto ai miei figli gli insegnamenti che mi dava mio padre e loro un domani racconteranno degli insegnamenti delle cose che hanno ricevuto da me perché Dio quando fa un piano Dios hace un plan, fa un piano per la famiglia fa un piano per la generazione però per la generazione pues. Dio non è il Dio di Abramo Dio non è il Dio di Abramo ma è il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe Dio di Abramo, di e di Jacob. cioè Dio è un dio di generazione, dio è un dio di generazione. E la promessa che Dio fece ad Abramo, la che a Abramo. non si è compiuta con Abramo, non si è con Abramo ma si è compiuta con Israele. Che si con Israele. Quindi Dio fece una promessa ad Abramo, promessa Abramo. questa promessa da Abramo passò a Isacco, passò a Isaac. da Isacco passò a Giacobbe passò a e Giacobbe divenne Israele ed ereditò la promessa. I figli sono un grande premio. Los hijos son una gran recompensa. Y más hay uno, mejor es. Cuanto más, mejor. No, no me guardaron. ¿no? <risa> <risa> Voy a leer Salmo 127. Vamos el Salmo 127. Del versículo 3 al versículo 5. Del versículo 3 al 5. He <coughs> aquí en el verdad de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que inició su ali de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. I figli los hijos son una bendición. una benedizione. Y más mejor es, dice Juan. Y ahí, aquí dice cuanto más, mejor. Como son como las frecce en las manos de los corajosos. Son como las manos del valiente. Entonces, más se le eh, mejor es. Por eso, más, mejor. Y Recuerdo que, que estábamos en casa de un pastor e si stava lamentando per i figli stava per ah, non figli. ce la faccio più con i miei figli non ce, ce la faccio più ah, figli due figli e dietro, mentre stava parlando dietro di lei c'era proprio questo versetto della Bibbia e mentre stava parlando detrás di lei ha justamente il della Palabra come saetta nella mano del valiente come saetta nella mano del valiente così sono i figli di e la gioventù quindi parlava, parlava, parlava io guardavo il versetto e io vedevo so. il versetto e alla fine dice che la tu non dici niente e se per la posta tu non dici niente ah sì sono i figli <ride> ah, sì, son e stai a guardare ma eh? pastore dei sigillori stai a guardare e si girò e mi sono a mirare <ride> e dice no hai ragione si tiene ragione e alla fine ha fatto due figli in più e io sono due figli in più adesso c'è quattro figli quattro. quattro maschi voi. quattro ombre dobbiamo capire che Dio ci ha costituiti con uno scopo. E questo scopo non finirà con noi come famiglia. Ma con quelli che verranno dopo di noi. A che serve lavorare tanto se non hai figli? A chi lo lascerai? A chi se lo vas a Molti pensano al lavoro, corrono. pensano al e corrono. E pensano ai loro progetti. Piensano sui proiecti, ma non si renderanno conto che un giorno saranno anziani. Non si rendono conto che un giorno saranno vecchi. Chi si prenderà cura di loro? Chi va a cuidare di loro? I proiecti. I proiecti. Mm. Sono i figli che si devono prendere cura dei genitori. Sono i figli che si devono cuidare dei genitori. Questo è quello che la Bibbia insegna. Questo è quello che la Bibbia dice. Che oggi noi ci stiamo prendendo cura dei nostri figli. Che oggi stiamo, stiamo cuidando dei nostri figli. Stiamo crescendo. E stiamo crescendo. Però domani saranno loro che si prenderanno cura a cuidar de nosotros. Porque nosotros nos y viejos. Y no sabremos más en de poder podemos hacer las cosas como las hacemos ahora. O solo gli altri. O pensáis que solo envejecen los demás. Io sono sempre giovane bene. Io sigo joven y igual. Bueno. <laughs> Però un giorno sarò giovane e bello ma con qualche anno in più. Però un giorno sarò giovane, guapo e con unos anni in E quindi i miei figli saranno coloro che in qualche maniera dovranno venire a prendersi cura dei genitori. E prenderanno un'eredità. Un che sarà spirituale e naturale, materiale. Che sarà spirituale e naturale. Però continueranno quello che noi oggi stiamo costruendo. Pero van a que hoy costruendo. Nella famiglia. En la famiglia quindi vogliamo avere una famiglia felice o sea, tener una feliz. dobbiamo curare i nostri figli que hijos. questo vale per i figli spirituali e per i figli naturali Esto vale los hijos y a che serve se abbiamo una chiesa De qué serve, tener una iglesia, con tanta gente, con mucha gente e poi non li curiamo y no los e poi ci sono persone con problemi o hay con che non trovano soluzioni que no noi dobbiamo curare i nostri figli per fare in modo che crescano. Perché un giorno loro possano avere la loro famiglia. Un su la Chiesa è una famiglia. La Iglesia è una famiglia. E il proposito di Dio si realizza nelle in... de... famiglie. E il proposito di Dio si realizza nelle famiglie. Gli ultimi versetti dell'Antico Testamento. Dice che il cuore dei padri deve andare ai figli Dice de los padres tiene ir a los hijos. e il cuore dei figli deve andare ai padri in modo che non ci sia un completo sterminio. Quando non c'è un concetto di famiglia nella Chiesa. Quando non c'è un concetto di famiglia nella Chiesa. O quando noi non abbiamo una buona famiglia. O quando non abbiamo una buona famiglia. Ci sta distruzione. È distruzione. Quello che viene fatto si perde. Que, uh, hemos hecho se Quello che abbiamo fatto si perde. Quello che abbiamo fatto non continuerà. lo che abbiamo fatto non va a seguir. E come diceva Salomone. È come diceva solo è fatto in vano. Solo è in vano. Sì, ma sono tante persone. Bueno, mucha gente ma se non, una famiglia, Però se non è una famiglia, è tutto in vano. È tutto, in vano. tutto finirà. Tutto va a terminare. Dobbiamo dare tempo ai nostri figli. Dobbiamo darle tempo ai nostri amici. O se siamo grandi, tempo ai nostri genitori. O se siamo migliori, tempo per i nostri padri. Perché anche loro hanno bisogno di noi. Perché i nostri non necessitano. Affinché Dio si muova nella famiglia. Perché Dio si muove nella famiglia. Quindi. Come possiamo avere una famiglia che funzioni? Come possiamo avere una famiglia che funzioni? La prima cosa dobbiamo riconoscere che Dio ha un piano per la nostra famiglia. Il primo è che dobbiamo riconoscere che Dio ha un plan per la nostra famiglia. Quindi il piano è anche costituire una famiglia se non ce l'abbiamo. Il plan è necessario essere una famiglia se non lo abbiamo. Nel piano di Dio, nella volontà di Dio. E nel piano la volontà di Dio. Non una famiglia con tre cani e due gatti. Non una famiglia con tre perros e due gatti. Sapete, con la nuova frontiera dell'identità di genere adesso è l'unione fra persone e animali. La nuova etichetta per l'identità del genere e la unione entre uomini e animali. Questa non è la famiglia di Dio. E anche se la società lo riconoscerà non sarà la famiglia di Dio. Anche la società lo va a non sarà la famiglia di Dio. Quindi, affinché la nostra famiglia funzioni. Dobbiamo riconoscere che Dio ha un piano per la famiglia. Dobbiamo riconoscer che Dio ha un piano per la famiglia. Combattere per la nostra famiglia. Para familia, Combattere noi. per i nostri figli. per i nostri Combattere sì. per i nostri genitori. Para per nostra moglie, per nostro marito. Per nostro padre, oh, per nostra Questa è la nostra prima responsabilità. responsabilità. Per questo per noi le cellule sono di famiglia. Son Lo dicevamo l'altra volta nel mentorato. È inutile pregare fuori. Inutile orar fuera se non ci prega si prega dentro. Bisogna avere una riunione di famiglia. Hay que una riunione di famiglia. La seconda la, verità la, la è che dobbiamo capire. Che, que che affinché si realizzi questo piano di Dio, che para que se plan de Dios, dobbiamo sviluppare amore nella famiglia. Quindi abbiamo compreso che l'amore non è il sentimento que que no ma l'amore è l'obbedienza a determinati eh, concetti di Dio Sino a de Dios. è dare all'altro senza ricevere nulla in cambio. Darle a sin nada a cambio non sono cuoricini e pacetti mm. mm. ma è un'azione di grazia Sino que es una acción de gracia. Pues la terza veridad, la, y la tercera verdad es que este amor, es que ese amor no, lo no, de libros, no lo aprendemos de los libros, sino que lo aprendemos a través de, la otra gente, de las proprio, otras personas. Sí. Las que menos, las que nos caen peor. Las más insoportables. Sí. El profesor de la escuela es un Hasta el profesor de la escuela es muy malo. O la suocera. Sono quelle persone che Dio mette vicino a noi per insegnarci l'amore. Sono persone che Dio pone alrededor di noi per insegnarci l'amore. E per insegnarci a onorare la posizione dell'altra persona. E del a la altra persona nel matrimonio. E la quarta verità. E la quarta verità. Affinché la nostra famiglia funzioni. E iniziare sì. a riconoscere che i figli sono un premio del matrimonio. E che non è circolo una ricompensa del matrimonio. Sono un proposito del matrimonio. Sono un proposito del matrimonio. E che oggi quelli che sono figli domani saranno genitori. E che los che oggi sono hijos domani saranno padres. E che loro saranno quelli che si prenderanno cura di noi. E che io sanno che non saranno per noi. Mentre oggi siamo noi che dovremmo prendere cura di loro. Dio ha un piano per la famiglia. Dios tiene un plan para la familia. Dio ha un piano per la nostra vita. Dios un plan para vida. Ed è tempo di tornare a ricostruire le famiglie. È Affinché ci siano famiglie sante. Para que e affinché il piano di Dio si compia nelle generazioni nostre e quelle che que verranno. il piano di Dio si compia nelle generazioni nostre e che Il diavolo vuole distruggere la famiglia. Il dio vuole distruggere la famiglia. Perché sa che que quello è il centro. Del piano di Dio. Plan di Dios. E noi vogliamo avere delle famiglie forti, delle famiglie solide. E famiglie che sviluppano il piano di Dio. che il piano di Dio. Quindi vogliamo avere questa mattina anche un tempo per pregare per le nostre famiglie. Salutiamo que le persone che ci seguono in diretta. in diretta.